buongiorno a tutti in questa attività impareremo a correggere dei semplici errori su wikipedia spesso su wikipedia si incontrano piccoli errori ortografici o di forma che si possono correggere piuttosto facilmente ad esempio in questo caso vediamo che in questo paragrafo questo verbo è sbagliato andrebbe al congiuntivo quindi per correggerlo possiamo cliccare clicca wikitesto qui che corregge soltanto il paragrafo che ci interessa o altrimenti possiamo anche cliccarlo in cima alla pagina in questo caso ci si apre la modifica di tutta la pagina. Per semplificare le cose apriamo soltanto il paragrafo, qui anziché causavano è eh, causassero. Abbiamo corretto la grammatica, quindi possiamo mettere qui nel campo oggetto e flaghiamo questa è una modifica minore perché si tratta soltanto di una modifica di forma che non interessa il contenuto. Clicchiamo pubbliche modifiche. Come vedete qui c'è la modifica che abbiamo fatto e abbiamo corretto una pagina di Wikipedia.